Andiamo live anche sul gruppo Telegram. Dunque, eccoci qui oggi a parlare di un altro argomento legato ai dati multispettrali. Nello scorso video abbiamo incontrato lo spettro elettromagnetico, con questo video andremo a eh, verificare, andremo a conoscere un, una nuova diciamo, eh, componente, una nuova grandezza del telegramento, che è appunto che, quelle che sono le grandezze eh, radiometriche. Mi avviso che questo sarà un video un pochino, eh, un pochino complesso, perché verranno fuori un po' di, di formule, però cercherò sempre di evitare di appesantire troppo uh, il discorso uh, e quindi insomma cercherò di mantenermi un po' più uh, in superficie. Sarà complesso anche per me, infatti ho uno script davanti a me che uh, mi aiuterà e seguirò ogni tanto uh, a leggerlo per uh, non perdermi nei, nei, nei, nei meandri delle formule che andremo a vedere mh, a breve. Però uh, vi prometto che questo diciamo, sarà uno dei pochissimi video in cui andremo a, a spaccare così il capello, <ride> da un certo punto di vista. Mm, tornando insomma a quello che è il discorso delle grandizze eh, radiometriche, mm, abbiamo eh, detto che l'energia è il mezzo con cui eh, viene trasportata l'informazione ai nostri occhi eh, e a delle strumentazioni che abbiamo eh, inventato a portare diciamo, questa energia, il fardello di questa energia è il, il fotone. Quindi i fotoni sono quelle particelle della, della materia che eh, trasportano una certa informazione da una sorgente a un ricevente. Nel lontano 1901 Max Planck riuscì a, a definire che l'energia di un fotone è direttamente proporzionale alla eh, frequenza eh, d'onda elettromagnetica, è una costante che eh, ha poi preso eh, il, il suo nome, la costante di, eh, di Planck. Questa energia è detta energia radiante. La, la radiazione è uno dei modi con cui può essere trasferita eh, l'energia tra i corpi, in particolare la radiazione è una trasmissione di energia non con, per contatto diretto. Gli altri sono la conduzione e la eh, convezione. Ho eh, parlato di questi, di questi aspetti, eh, anche in maniera un po' scherzosa dico, e leggera, però comunque realistica, in uno de dei video legati a uno sguardo dallo spazio, quello eh, sull'incendio del Vesuvio del 2017, più o meno al minuto 9.20, eh, ho discusso di questi, di, questi, eh, di questi aspetti e lascerò il link in, in descrizione. Abbiamo detto che la uh, radiazione è un metodo di trasmissione dell'energia dell che non prevede il contatto diretto tra sorgente e uh, ricevitore. Per il, il telerilevamento, noi siamo uh, più uh, interessati uh, a una, una differente diciamo, uh, visione, va, per così dire, di quella che è uh, l'energia radiata, e che è praticamente la quantità di energia che riesce a trasportare un fotone nell'unità uh, di tempo. È detta, questo è detto flusso di energia radiante, e ehm, se andiamo a considerare una certa eh, superficie, abbiamo che il flusso di energia, eh, la quantità di energia, eh, di flusso di energia radiante in uscita da essa, si chiama exitanza. L'irradianza, invece, è eh, il flusso di energia eh, radiante che incide, quindi che entra nella, nella superficie, e ci possono essere casi in cui questa energia... Uh, incide con un certo angolo uh, di, uh, di osservazione e abbiamo in questo caso la uh, cosiddetta uh, radianza. Ecco, la radianza è uh, forse uno degli aspetti a cui siamo più interessati nel, nel, nel terrelivamento. Siccome le aliquote uh, di cui ho appena uh, discusso, quindi uh, exitanza e radianza e uh, eh, radianza, Possono variare in funzione di, quello che è, eh, la lunghezza di quella che è la lunghezza d'onda, noi possiamo avere quella che è l'exitanza spettrale, l'irradianza spettrale e la radianza eh, spettrale. Vedremo poi anche, insomma, nella, nella pratica, che eh, i fenomeni radiativi di cui abbiamo appena parlato sono eh, molto influenzati eh, dall'atmosfera terrestre, ma anche dalla superficie terrestre eh, in sé. Se. Eh, ad esempio prendiamo il caso di questa, di questa slide. Uh, facendo un attimino un, attenzione a quella che è uh, l'immagine alla nostra uh, sinistra, uh, possiamo vedere come ci sia una sorta di uh, velatura che nell'immagine a destra non è, non è presente. Ecco, questo dipende dal fatto che uh, l'atmosfera terrestre, per quelle che sono le sostanze diciamo, in sospensione nell'atmosfera terrestre, molecole d'acqua, polviscolo, le stesse nuvole, tende a uh, sporcare, a farci perdere informazioni. E uh, questo fenomeno è tanto più uh, diciamo evidente quanto più è massiva la presenza di, questo, di, di, questi, di questi disturbi. Insomma, pensiamo a una, una coltre di nuvole, se uh, stiamo utilizzando dei sensori um, RGB, quindi dei, dei sensori che uh, lavorano nello nell'aspetto del visibile, noi non riusciremo a vedere null'altro oltre quella che è la coltre di nuvole. Se però... E stando sulla stessa area, stiamo utilizzando dei sensori SWIR, shortwave, infrared, avremo invece la possibilità di, di perforare diciamo, questa copertura di nuvole per poter vedere quello che è il, il suolo. Uh, vedremo insomma, questi aspetti un po' più avanti quando uh, giocheremo un pochino su quelli che sono, e sono i dati, però appunto l'atmosfera terrestre sicuramente crea delle, delle, delle problematiche nella nostra, nelle nostre analisi. Un altro elemento di disturbo eh, o comunque di distorsione è la superficie eh, terrestre. In generale la, la, radiazione che colpisce, eh, la radiazione elettromagnetica che colpisce una superficie può essere riflessa, eh, assorbita o eh, trasmessa. E, eh, la ripartizione di queste tre aliquote eh, non è eh, proporzionale, ma è differente e varia molto in funzione di, eh, sia diciamo, di eh, del materiale di cui è fatto eh, l'oggetto che viene diciamo, eh, colpito, ma anche dalla sua, da, dalla sua geometria. Quindi tornando appunto a quello che è eh, la, la superficie eh, terrestre che più o meno ho cercato di simulare in questa, in questa slide, eh, l'energia riflessa è quella che poi viene proprio letta dai sensori per il rilevamento multispettrale ed è quella che poi noi andiamo diciamo, a utilizzare per le nostre analisi e eh, varierà in funzione del tipo di materiale eh, su cui diciamo, il flusso è, è rimbalzato, quindi l'acqua, la roccia o la cellulosa. Andando insomma, a sondare eh, un po' di più eh, questo, questi, questi discorsi, ehm, siccome appunto ogni materiale Risponde in maniera propria all'energia radiante. È possibile definire un attimo di bere. Pardon, è possibile definire la firma spettrale del materiale. Quindi eh, ogni materiale, infatti, come, abbiamo, come andremo anche a vedere, ha eh, la sua eh, firma spettrale. Nel grafico che stiamo vedendo qui eh, abbiamo. Riportato la firma spettrale del suolo nudo, dell'acqua e della vegetazione. Ognuno dei tre diciamo, elementi indagati ha una sua uh, risposta uh, rispetto a quella che è l'energia elettromagnetica con cui viene uh, colpito. Ad esempio, abbiamo che l'acqua riflette poco più del 10% di radiazione elettromagnetica e lo fa con una lunghezza d'onda massima di circa 0,5 micrometri. Abbiamo invece che la migliore risposta. Alla radiazione elettromagnetica della vegetazione è nel NIR infrared ed è pari al quasi il 50% di riflessione della radiazione elettromagnetica. E, eh, insomma, capire bene questi aspetti di eh, riflessione è davvero importante per quelli che sono poi tutte le analisi eh, che andiamo a fare e eh, anche diciamo, eh, i perché eh, alcuni eh, ci sono, diciamo, alcune bande che lavorano in determinati. Uh, in determinati uh, contesti e altre che vengono utilizzate per altri, per altri contesti. Uh, con questo diciamo, abbiamo finito questa parte un po' più uh, ostica e rompiscatole legata alle grandizze radiometriche. Uh, vedo che c'è almeno una persona che è riuscita a resistere fino alla fine e uh, la, la ringrazio. Uh, ti ricordo che c'è la chat, quindi nel caso in cui tu volessi chiedermi qualcosa puoi uh, scrivere e io magari provo a risponderti. O uh, nel caso comunque uh, puoi lasciare un commento e insomma uh, spero di poterti rispondere uh, appena, appena lo leggo. Come detto nel precedente video, questi sono i video in cui pian piano andremo a parlare di questi aspetti legati ai dati multispettrali. Sono Uh, aspetti diciamo un po' uh, non comunemente uh, visti e sentiti uh, e diciamo cerco più o meno di uh, sensibilizzare anche uh, su questo tipo di aspetti che riguardano comunque il contesto macro GIS in cui mi, mi muovo. Non ci, sono, uh, non ci sono domande, insomma spero che siate pian piano uh, di più uh, nei prossimi video. E un saluto a tutti e alla prossima.